Andiamo a visualizzare l'analisi sull'eccesso di stock, per cui è il contrario dove abbiamo difficoltà nella vendita. In questo caso è dove abbiamo sell out 0, per cui il sell out è veramente un problema, e lo stock in ordine decrescente, per cui andiamo a visualizzare dal prodotto più problematico a quello meno problematico. In questo caso abbiamo 432 pezzi il prodotto che ha maggiori quantità con un sellout pari a zero e ne abbiamo ancora 13 a magazzino qui abbiamo una stock rotation 999 per dire una stock rotation infinita perché stock diviso sellout uguale a zero è infinito anche in questo caso addirittura abbiamo un reso per cui oltre ad avere stock abbiamo avuto un reso. Questa è una particolarità. Altro problema è da sommarsi allo stock eventuale merce in magazzino perché anche questo sia 67 pezzi a stock ma 608 a magazzino. Comunque, sia un bel problema da affrontare. Vediamo quest'altra tabella. E il criterio è stock rotation maggiore di 4 settimane con sell out maggiore di 0. Quindi ipotizzando che nel nostro business le 4 settimane sono uh, un'indicazione, un, un KPI, se le cose stanno andando bene o devono essere migliorate, possiamo vedere il primo uh, prima SKU che ha 4, più di 4.000 pezzi a stock, uh, ha una vendita di 200 pezzi a settimana quasi, niente selling, niente magazzino. Per cui di questa abbiamo 20 settimane, eh, smaltiamo questo prodotto con questa, eh, in questa velocità in 21 settimane. E sotto possiamo visualizzare anche il secondo, 3.500 pezzi, 31 pezzi a settimana e abbiamo oltre 2.000 pezzi a magazzino, abbiamo una stock rotation di 114,8 settimane. Questi prodotti sono prodotti su cui c'è un, un evidente problema di rotazione.